è dove passa il latte eh. di basta di mirare <ride> basta io abbandono <ride> buon day Benvenuti in questo nuovo video oggi sono in compagnia di mia sorella Ila. e mia mamma ciao ciao e io oggi siamo con la nuova generazione generazione di mezzo e la vecchia generazione Oh! <ride> per reagire al collegio 3 oh. quanti in questa stanza hanno penso. seguito questo collegio Benissimo No io forse fatto una volta così per caso Ok Allora io ehm, sono sincero non ho visto neanche una puntata uh -huh. Però mi sono visto le reazioni che ormai si popolano Su yeah, web, su youtube E tutti, i provini Tutti che fanno reazioni al collegio 3 Quindi ho deciso anch'io di farlo con la nuova generazione e la vecchia generazione Ancora? <ride> Così mettiamo a confronto le generazioni con questi collegiali. Io non conosco né i nomi, non conosco nessuno tranne Mattias e Joseph, che saluto. Io di Un bacione a tutte e due. Pochi nomi conosco, io neanche okay. uno. Siccome ho visto che le puntate, le reazioni alle puntate le hanno fatte tutte poi le puntate durano due ore e non ho voglia di guardare una puntata di due ore, faremo le reazioni ai provini. Quindi... Nei provenienti sono sia le persone sia i ragazzi che sono entrati sia, sia quelli che, sia non sono quelli sono che pur purtroppo li hanno scartati Second <ride> io, so cioè io, secondo io io me quelli più intelligenti quelli hanno li hanno presi sì, e quelli sì, più, più stupidi li hanno, hanno tolti fuori. allora io pensavo al contrario Eh? no il contrario, No, quelli i piscioli li hanno presi <ride> Scherziamo, Scherziamo, ovviamente Scherziamo. non ce l'abbiamo con nessuno del collegio Infatti. Un bacione a tutti, grandi Bravi Bravissime Ok, la iniziamo Provini con Comeia, Guanni e Fazzini Eh? Sono i cognomi ah. <ride> Sono Yosef Comeia, ho 16 anni Ah, Yosef, grande, ciao Yosef Sono Filippo, ho 15 anni, vivo a San Giugno 15 anni, ho una sorella Giavalla Scommetto, pure la sorella ha 15 anni ah. Forse. Sarto, sarto. Certo, certo. Non certo. Certo. <ride> certo. La prima guerra mondiale. La prima Ma qui ci sono anche quelli che fuori hanno fuori scartato? Fuori. Oh. No. Allora. <ride> Qua ci sono. Tutti i provini prima che iniziasse il collegio. Quindi alcuni ne sì. hanno presi e alcuni no. Quindi ci sono anche quelli che hanno sì, scartato. O loro due li hanno prese. Sì. Non lo so. Cioè? Ah è vero, anche Alice conosco, conosco prima di. Che... Facesse il collegio, ciao Alice. Prima che esca la risposta, quando è stata la prima guerra mondiale? Eh, 1915. Bravissima. Fino al 1918. Vediamo cosa rispondono i nostri aspiranti collegiali. Nel, nel 1920-25. Dai, vicino. Seconda guerra mondiale, 1945. Se facciamo un calcolo, 1922. 29 29, ma sì dai, ma sì eh 6, Lui? 1920 Vabbè dai meno Il sabato del villaggio Aspetta Quindi la domanda è chi ha scritto il sabato del villaggio? Bravo Joseph Un poeta Un <ride> poeta Grazie sono astuto Garibaldi, Garibaldi Garibaldi era famosissimo poi. Ma chi non lo conosce? Eh beh, sì eh Ma sì, lo fa la poca a rispondere così Dici? Ma sì Ma lo spero lo per loro Dante Dante, sì Dante oh, non ha scritto lui. la Divina Commedia Dante ha scritto Sabato nel Villaggio la capitale della Spagna, attenzione Madrid Bravo Madrid Oh, per fortuna La capitale della Svizzera Svizzera Svizzera Direi passiamo Austria Austria Qual è, qual è la capitale dell'Italia? L'Inghilterra! L'Inghilterra. Volo, volo! Quindi io vedo, do tutte e tre l'hanno sbagliata. Capitale della Svezia, Olanda. Ma bravo voi. La Svezia? Norvegia! Io spero che gli dicano no, no, non date risposte esatte. Date risposte sì. sbagliate ma esagerate. esagerate. Sì, Lo spero per loro. Sì. 7 per 8, è è la tabella che ci ci sempre sempre papà Io per l'ho imparata a memoria cavolo. Vediamo, Vediamo 6, Vediamo cosa dicono secondo 7 Bravo Bravo sei bravo per 6, 7 per 6, 7 per 6, tutti 57 6, eh beh ce l'ha 7 52 6, <ride> Il per giugno 7 della, della brave 8, sì <ride> La festa di... Ah, della Repubblica eh, Con la la, sì, sì. Una, una l'ha azzeccata La via Lattea No, no, no, no raga, gara, sì, Dove c'è la strada? Dove no, c'è no, la strada? Nello spazio Bravo, Joseph eh, La via Lattea è dove passa il latte di no, Basta i mi <ride> <No>. <ride> Basta io abbandono dove passa il latte? No, no. No, dove passa il latte nelle mammelle Tu. Guardiamo un altro. Guardiamo un altro. Ho 14 anni, vengo Massa e tutti che sono, tutti. Loro ci sono cioè, Chi è Buddha? Chi è? dei cristiani dei cristiani <laughs> dei cristiani dei cristiani sì, <laughs> sì. Sì, sabato, del loro, sabato del villaggio anche loro la stessa domanda il il giovanni bravo bravo giovanni, Scusi, Bascoli, giovanni, giovanni, giovanni, giovanni pascoli giovanni leopardi giovanni pascoli giovanni pascoli banconi banconi il grande grande mattias chi fu galileo galilei un re mm. <ride> di un mondo quello che scopri se ne è scopri se ne è scopri l'America ne l'America Ecco, capitale della è anche per loro Babilonia! Babilonia. è scopri se è Grande, grande Mattias, uno di noi. Cosa ne pensi mamma di questi ragazzi aspiranti al collegio che ormai è finito? Li salutiamo. Cosa ne pensi? Benissimo, viva la sincerità! Mattia, cosa piace ne pensi? Io non mi esprimo. Beh, non si esprime? Che cazzo l'abbiamo fatta fare sta reaction? No è che per me è perché mi sembra tutto un po' no, no, è che aspetta, è programmato no. Un po' tutto programmato, programmato un po sì, Ma no, sì. no, ma non è vero No? Cioè mi hanno no. aiutata eh, perché io non sapevo fosse il Giappone la capitale della Cina Eh allora sì, so. anch'io pensa a 10 pensa, in geografia. Io pensavo che il Giappone fosse, capito, tutta un'altra cosa eh, No, è La capitale eh, della Cina Non sapevo Va bene, concludiamo qui questa reaction. Spero vi siete divertiti, io personalmente mi sono divertito un sacco perché questi ragazzi sono pieni di sorprese. Un salutone a tutti i collegiali. Ciao con lei felicissima <ride> Mamma mia, troppo. Lasciate un bel mi piace e commentate con hashtag hashtag spettacolo. Trovate in descrizione le felpe Sia quelle nuove che quelle vecchie. Ciao! <ride> <ride> via spoglia <spoglianellista>. si spoglia <ride> per noi la mamma ciao ciao la vettoria scarica ciao è la Svezia Norvegia vale dire non lo so via Lattea e una via, è una via. Cioè, vi stretta dove c'è la strada è una cosa nello spazio eh, eh, la via Lattea è dove passa il latte tramite le mammelle cioè arriva alle mammelle La Giappone